e buongiorno a tutti e benvenuti in questo video e oggi siamo al secondo lds cycling show spero che questa nuova rubrica vi stia piacendo e se non avete ancora visto lo show precedente sapete che a fine video lo potete trovare direttamente nei video consigliati argomento della settimana questa settimana si parla di mobilità urbana visto l'aumento di benzina e diesel è arrivata l'ora di parlare di mobilità urbana penso un po' a tutti è balzato in mente di muoversi direttamente in bicicletta Muoversi per andare al lavoro, muoversi per andare a fare le connessioni per evitare di andare ad utilizzare la macchina e per evitare sprechi inutili. Nel pensare questo, però, avete anche sicuramente pensato tutti i problemi che ci potrebbero essere, ovvero adesso fa troppo freddo, nei periodi piovosi piove come faccio a coprirmi? Quando fa caldo invece fa troppo caldo, devo trasportare delle cose come faccio. E quindi quello che avete pensato c'è eh, sempre stato qualche piccolo problema. Ma siamo Proprio qui per parlare di questo oggi nel mondo del ciclismo forse siamo troppo abituati a parlare di gare a parlare di performance soprattutto in questo canale ma la bicicletta intesa proprio come mezzo in moltissime persone la utilizzano proprio per i trasporti e soprattutto per muoversi tutti i giorni per andare a fare la spesa e per andare principalmente al lavoro esistono svariate tipi di bici per le persone che abitano in città e si muovono magari in metropolitana esistono delle biciclette pieghevoli fatte apposta per essere trasportate come se fossero uno zaino e con questo si ottimizzano moltissimo i costi e i tempi oppure per chi le ha prese in considerazione esistono svariati tipi di bicicletta a città le più classiche tipo le olandesi dove troviamo il portapacchi posteriore è una bicicletta anche un po' troppo pesante ma esistono anche le biciclette a città a lunga distanza che sono perfette per gli spostamenti esistono le biciclette da trekking che anche loro sono perfette per gli spostamenti e dopo nel prodotto della settimana andiamo a vedere proprio una di queste che sono perfette per spostarsi su strada e spostarsi anche nel fuoristrada sempre per un utilizzo di tutti i giorni e andando a fare così evitiamo L'uso della macchina, evitiamo di andare a pagare la benzina 2,20-2,30 euro, dipende in che parte d'Italia siete, ma attualmente che sto registrando il video i prezzi sono così e molto probabilmente se l'andamento è quello delle ultime settimane aumenterà ancora. Il bello di muoversi in bici oltre a non spendere niente perché dopo che avete comprato la bicicletta a parte per mantenerla non si spenderà un euro perché sono le gambe che vi fanno andare avanti a parte se utilizzate una bicicletta elettrica che sarà da caricare Oltre alle biciclette che vi ho detto prima esistono anche delle biciclette adatte anche a trasportare dei carichi tipo le cargo bike dove possiamo andare a portare praticamente altre persone e il bello se ci spostiamo in città è che non abbiamo i problemi di andare andare anche a pagare il parcheggio oltre a questo prima vi avevo accennato i problemi di freddo, caldo, pioggia e esistono proprio degli indumenti ovvero giacche, pantaloni, guanti, caschi che sono perfetti per questi tipi di spostamento e commentate qui sotto con hashtag l'argomento per dire la vostra con l'aumento dei prezzi della benzina alle stelle e dello spostarsi in bici giornalmente piuttosto che utilizzare l'auto Commenta qui sotto con hashtag l'argomento prodotto della settimana. Come vi ho accennato prima, il prodotto della settimana, questa settimana è una bicicletta, è una bicicletta pedalata assistita, è la Riverside 500E. Bicicletta elettrica dal prezzo di 1299 euro, bicicletta tracking perfetta per gli spostamenti di tutti i giorni anche se non avete voglia di fare fatica. Proprio perché è assistita. Quindi rispetto alla bicicletta muscolare ci dà una mano nella pedalata fino a 25 km/h. Il bello di questa bicicletta è che prima di tutto è una bicicletta comoda. Già a vederla ha un ammortizzatore anteriore davanti che ci fa rimanere in comodità nulla di troppo impegnativo per andare nel fuoristrada ma ci consente comunque di andare in qualche strada bianca, di andare in un prato e quindi se vogliamo tagliare rispetto alla strada tradizionale con questa bicicletta lo possiamo fare nelle riprese che sto vedendo fino adesso dove mi raffigurano che la sto utilizzando ho fatto proprio il tragitto casa lavoro con questo modello di bicicletta mi sono trovato decisamente bene siccome quel giorno non avevo molta voglia di pedalare. Se volete un video recensione di questo modello di bicicletta scrivetelo qui sotto nei commenti, eh, sì per ogni cosa scrivetelo qui sotto nei commenti e non fate come l'ultima volta e per darmi una mano nel far continuare questa serie commentate pure qui sotto Mondo gare e eccoci, arrivati a parlare di gare. Ritorniamo a parlare di biciclette performanti, non più di mobilità. Andiamo a vedere con successo nella parigi Vittorioso è stato quest'anno, finalmente, dopo la sfortuna che ha avuto l'anno scorso. Primo Zrolic davanti a Simon Yates, che gliela ha fatta sudare fino all'ultimo, e ha Martinez. Nello scorso show abbiamo visto cosa è successo nelle prime due tappe e ora andiamo a vedere cosa è successo invece nelle altre tappe. Nella terza tappa vittorioso è stato Matt Pedersen, ritornato dopo due annetti con la gamba dei giorni migliori davanti a Brian Cocard e a Wood Van Aert. Nella quarta tappa invece, tappa cronometro vittoria di Wood Van Aert davanti al compagno di squadra Primoz Roglic e a Rohan Dennis, sempre portacolori del team Jumbo-Visma nella quinta tappa invece arriva la fuga vittoria in solitaria di Brandon McNulty davanti a Bonamur e a Jorgensen. nella sesta tappa vittoria anche qua di Burgado, che è riuscito ad infilzare tutti i velocisti nell'ultima Cote che si trovava in meno 6 km davanti a Matt Pedersen e a Wood Van Aert, nella settima tappa vittoria di Primoz Roglic davanti a Martinez e a Yates e nell'ultima tappa, nell'ottava, come vi ho accennato prima, Simon Yates vittorioso davanti a Wout Van Aert e a Primoz Roglic. Wout Van Aert in questa tappa è stato fondamentale per la vittoria di Primoz Roglic perché è riuscito a star con lui fino all'arrivo e è riuscito a non farli perdere quei secondi che aveva di vantaggio su Simon Yates, terreno adriatico dominata anche qua da uno sloveno, vittoria di Tadei Pogacar, davanti a Vingegaard e a Michelland. Ci eravamo lasciati anche qua nello scorso show, dopo la prima tappa, quella cronometro, nella seconda tappa, invece, allo sprint, vittorioso Tim Lear davanti a Koi e a Gross, nella terza tappa, sempre tappa di volata, vittoria di Calebivo Biwan davanti a De Mare e sempre a Coy Nella quarta tappa, tappa dura vittorioso è stato Tadej Pogacar davanti a Jonas Vingegaard e a Victor Lafek. Nella quinta tappa i fuggitivi beffano il gruppo e vittorioso è stato Warren Barghil che non vinceva da lontano 2017 davanti a Maurice e a Velasco. Nella stessa tappa invece vittorioso è stato ancora Tadei Pogacar davanti a Vindicard e a Landa. Nell'ultima tappa è arrivata la volata con la vittoria di Phil Bauhaus davanti a Giacomo Nizzolo e a Groves. Passiamo col vedere cosa è successo nelle ruote grasse: andiamo a vedere cosa è successo nell'XC di Albenga: vittoria di Jordan Sarroux davanti a Gerard Keschbaumer e a Boikis. Parco bici, anche questa volta vi faccio vedere una mia bicicletta, è la Varraiser LDR CF Ultegra, che penso avete già visto, montata di serie, siccome non mi sono arrivate foto, vi invito a mandarmene via mail, nella mail che vedete appena qua, lorenzo del santo, 26-gmail.com e non esitate a farlo. Da commentare, la rubrica da commentare. E oggi vi lascio questa foto che è stata fatta in un distributore che sta spopolando all'interno dei social dove è scritto rispetta sempre i ciclisti, potresti esserlo anche tu. E sbizzarritevi qui sotto nei commenti e non esitate a farlo siccome nello scorso show nessuno ha commentato la vecchia foto dei tre. Jumbo Bismarck che hanno dominato quella gara e purtroppo non posso dirvi qual è stato il commento migliore della settimana scorsa per evitare che settimana scorsa succeda questo commentate questa foto e siamo giunti alla fine di questo secondo show e se siete arrivati fino a questo punto del video non dimenticatevi di mettere un bel like e se non l'avete ancora fatto vi ricordo di